Molti di noi hanno tanto indolenzimento muscolare e tanta tensione soprattutto alle spalle e soprattutto se si lavora seduti al computer tutta la giornata e lo sapete che la tensione muscolare fa ingrassare il biotipo bilioso, sanguigno e linfatico e fa invece dimagrire ulteriormente il cerebrale quindi come facciamo ad alleviare questo fastidio molto rapidamente in pochissimi secondi? Ve lo faccio vedere Allora, quando siamo indolenziti che facciamo? Ruotiamo le spalle indietro questo fa malissimo perché fa contrarre ulteriormente pezzi, quindi noi mettiamoci bene dritti con il collo allineato e ruotiamo le spalle in avanti, contemporaneamente o un braccio alla volta e un'altra cosa che possiamo fare rapidamente è alleviare la tensione, la possiamo dissipare con il dorso delle dita, andiamo proprio a grattare la zona che ci dà più fastidio, in questo modo in pochissimi secondi riusciamo a ridurre le tensioni.